Ciao a tutti, sono Massimiliano Minaudo, un docente, un informatico eh, mi occupo di tecnologie per la didattica e in questo video vi presento Microsoft Teams, che è uno strumento collaborativo utilizzato già da più di 50.000 aziende e che è un'ottima risorsa in ambito didattico per l'apprendimento remoto. In alto a sinistra Troviamo l'elenco di tutti i teams. I team sono composti da canali e, e si possono creare in base a un argomento o anche a delle discipline. Se clicchiamo, per esempio, su una classe che ho creato, vedete qui sulla vostra sinistra ho inserito alcune materie. In alto troviamo delle schede con i post, i file, dove possiamo inserire del materiale per il corso, condividere alcune risorse, utilizzare un blocco per gli appunti e l'ultima scheda addirittura ci fa vedere le attività. dove possiamo anche andarle a creare in questo caso io per simulazione ne ho inserita una cliccando su crea vedete posso decidere se avviare un'attività o un test operiamo di scegliere test ho già creato conoscere i teams Vai avanti posso rimuovere la scheda che mi si presenta, apportare modifiche e salvare o assegnarla alla classe direttamente. Posso andare al registro dei voti e visualizzare le risposte dei, degli alunni, avere a portata di mano le valutazioni ed esportare tutto in Excel. Se vado su generale, ecco, avrò il quadro complessivo sia dell'assegnazione dei compiti, sia delle eventuali conversazioni che nel frattempo diciamo, ho intrapreso. Posso aggiungere anche delle app cliccando sui tre pallini esempio un collegamento a YouTube, basta fare clic su aggiungi e cercare un termine di mio interesse, dopodiché assegnarlo alla classe e avviare una discussione. Posso menzionare qualcuno con... cliccando ecco, e selezionando la chiocciola, e cliccando qui su questa barra, posso orientarmi su una singola disciplina, ad esempio italiano, posso modificare esercizi, posso aggiungere altri item. Se vado su attività, anche, anche da questa parte, oltre, a, oltre alla visualizzazione precedente, posso sempre vedere quelle che ho segnato alla classe. Posso avviare una chat privata, menzionando qualcuno attraverso ecco, la ghiocciola e il suo nome oppure iniziare una nuova chat direttamente ma posso anche col tasto destro del mouse cliccare su sblocca e una volta sbloccata l'app che mi interessa collocarla dove mi è più congeniale da calendario Posso avviare una riunione immediata con gli utili, oppure pianificarne una, mettendo un titolo, riunione per esempio, quando voglio farla, quando terminarla, un reminder, aggiungere i canali, per esempio con la oppure la materia scrivere dei dettagli della riunione e inviarla alla classe. In basso ho un elenco di app numeroso. Se clicco sulla classe posso gestire il team e assegnare il ruolo di proprietario di mail a un utente. Oppure posso gestire anche il canale o aggiungere altri canali, sempre cliccando sui tre palline. Infine ecco disponibile l'app sia per dispositivi Apple sia per dispositivi Android. Questo è tutto, ciao e buon uso di Teams.